Dividere scomponendo. Ora che hai imparato ad eseguire la scomposizione in fattori primi, vediamo come utilizzarla per semplificare la divisione. Prendiamo questo caso. Dobbiamo dividere il 2028 per 507. La prima cosa che facciamo è scomporre il 2028 oppure di prendere la sua scomposizione dalla tavola che abbiamo preparato in classe. Il 2028 è uguale a 2 alla seconda per 3 13 alla seconda. Il 507 è uguale a 3 per 13 alla seconda. Li scriviamo in colonnati in modo tale da evidenziare i fattori comuni. A questo punto possiamo semplificare eliminando i fattori presenti nella scomposizione del dividendo e nel divisore. Stiamo applicando la proprietà invariantiva della divisione. il quoziente non cambia se divido moltiplico il dividendo e il divisore per lo stesso numero una volta eliminati i fattori comuni abbiamo praticamente risolto la divisione abbiamo il quoziente in mano 2028 diviso 507 sarà uguale ai fattori al prodotto dei fattori che avanzano che restano nel, nel dividendo in questo caso rimane 2 alla seconda 2028 diviso 507 sarà uguale a 2 alla seconda ovvero 4 se vuoi controllare 2028 diviso 507 risulta uguale a 4 lo puoi controllare anche eseguendo l'algoritmo classico della divisione. Prendiamo un altro caso. Caso 2. Proviamo a dividere 4056 diviso 156 con il metodo della scomposizione. In questo caso vedremo che il dividendo e il divisore hanno nella scomposizione fattori comuni ma con esponenti diversi quindi possiamo utilizzare un procedimento leviamente differente per trovare il quoziente lavorando sugli esponenti dei fattori per prima cosa prendiamo il numero scomposto 4056 che è uguale a 2 alla terza per 3 per 13 alla seconda prendiamo il 156 che è uguale a 2 alla seconda per 3 per 13 li scriviamo incolonnando i fattori comuni e li mettiamo in evidenza in questo caso il fattore 2 è presente in entrambi i numeri tuttavia nel dividendo è presente come potenza di 2 alla terza mentre nel 156 come 2 alla seconda la stessa cosa per il 13 presente due volte 13 per 13 nel dividendo presente una volta sola nel divisore solo con tanto 13 ricorda che quando non è scritto l'esponente vuol dire che lì l'esponente è 1 cioè sappiamo che 13 o qualunque numero uguale a se stesso in questo caso 13 elevato alla 1 lo scriviamo La prima, un primo metodo è quello di scrivere le potenze sotto forma di prodotti quindi 2 alla terza per 3 per 13 alla seconda diventa uguale a 2 per 2 per 2 per 3 per 13 per 13. Come il 156, 2 alla seconda per 3 per 13 alla prima diventa 2 per 2 per 3 per 13. Ora, prendiamo in considerazione questa modalità di scrivere la scomposizione in fattori primi. Applichiamo il metodo che abbiamo già visto precedentemente, eliminiamo i fattori comuni presenti in entrambe le scomposizioni. A questo punto mettiamo in evidenza i numeri che rimangono e visto che il dividendo è un multiplo del divisore <coughs> mi aspetto che rimangano dei fattori soltanto nel dividendo ma che tutti i fattori del divisore vengano eliminati. e a questo punto il quoziente sarà uguale al prodotto dei fattori del dividendo che sono rimasti. Quindi 4056 diviso 156 sarà uguale a 2 per 13, ovvero 26. Se non voglio scrivere il numero scomposto con tutte le moltiplicazioni, ma voglio tenere le potenze espresse, opro in quest'altro modo, consideriamo quindi la scomposizione scritta lasciando indicate le potenze. Anche in questo caso, elimino, semplifico, i fattori comuni scritti sotto forma con la stessa potenza, in questo caso soltanto il 3. Una volta eliminati, posso scrivere che 4156 diviso 156 è uguale a che cosa? Il 2 che ha un esponente diverso verrà scritto come 2 elevato alla, e scrivo la differenza tra i due esponenti, 3 e 2, quindi 2 alla 3 meno 2, moltiplicato per il 13 e anche in questo caso scrivo la differenza degli esponenti dei due 13, quindi 2 meno 1. Quindi risulterà 2 alla 3 meno 2, cioè 2 alla prima, per 13 alla prima, ovvero 2 per 13, cioè 26. Quindi facendo un riassunto possiamo trovarci in queste due situazioni, quando il dividendo è il multiplo del divisore. Nel primo caso abbiamo che nella scomposizione tutti i fattori comuni sono anche scritti con la stessa potenza e quindi vengono eliminati il quoziente sarà uguale al prodotto dei fattori che rimangono al dividendo in questo caso 2 alla seconda nel secondo caso invece ne possiamo avere che anche se il dividendo è multiplo del divisore, tuttavia gli esponenti dei fattori possono essere differenti. Opero come nel primo caso per i fattori comuni con lo stesso esponente, li elimino. Mentre per i fattori comuni ma con esponenti diversi eseguo la differenza degli esponenti. Quindi 2 sarà uguale elevato alla differenza tra l'esponente del dividendo e del divisore e così per il 13. Esiste un altro caso, il caso in cui il dividendo non è un multiplo del divisore. Allora in questo caso il procedimento è un pochettino più lungo e comunque dovrai ricorrere all'algoritmo della divisione. Segui il video successivo che si intitola Dividere scomponendo quando il dividendo non è multiplo del divisore. Buon proseguimento!